ciao a tutti ragazzuoli e benvenuti sul canale ragazzi benvenuti con questo nuovo video contest voi direte cazzo maxi ma stai a fare un video contest Sì ragazzi sto facendo un nuovo video contest che spero mi aiuterà ad arrivare in fretta a 15k ragazzi anche grazie al vostro aiuto in questo contest ragazzi come vedete a schermo i regali sono tre ragazzi quindi eh, guardate bene il video guardate bene tutti quanti i requisiti perché comunque in questo contest ci sarà da prendere ragazzi e ci sarà di, da prendere anche di brutto eh, quindi io penso che possiamo anche incominciare a parlare di questo contest allora come ho già detto in, in live ragazzi Oggi pomeriggio e ve l'ho accennato anche in questi giorni Che avevo intenzione di fare un altro contest eh, Road to 15k con la speranza di arrivarci presto ragazzi E in questo contest ragazzi metterò in palio tre premi eh, Saranno tre premi come vedete in sovraimpressione a schermo abbastanza ricchi ragazzi tra cui il gioco del mese in cui io arriverò a 15k quindi se arriverò a 15k a ottobre ci sarà red dead redemption e così via più un anno di playstation plus o un anno di eh, xbox live quindi sono bei premi ragazzi sono bei premi non metterò in palio nessun account moddato ma saranno questi i premi come ho già detto ragazzi eh, il gioco sarà in base al mese in cui io arriverò a 15k allora come ho già più o meno spiegato nella live eh, se arriviamo per esempio a 15k per ottobre a ottobre esce Red Dead Redemption io vi regalerò Red Dead Redemption se arriviamo a 15k a novembre e a novembre esce FIFA 2019 io vi regalerò FIFA 2019 o comunque uno dei giochi del mese, ragazzi. A vostra scelta, ovviamente giochi del mese di quel mese. Non è che io aspetto gennaio per regalarvi al gioco. No, io ve lo regalo a novembre. Poi quello che ci fate voi col gioco ci fate quello che cazzo vi pare. Se i giochi del mese sono tre, io vi regalerò un gioco di quel mese. A vostra scelta, voi mi direte: Max, a me piace. Eh, che ne so cazzi imperi alla romana che esce sto mese io vi regalo cazzi imperio alla, alla romana per capirci ragazzi giusto per dire per eh, fare un esempio quindi passiamo subito ai requisiti ragazzi allora quali sono i requisiti per partecipare a questo contest i requisiti eh, diciamo che in linea di massima sono quelli di sempre ma visto gli ultimi truffaldini ragazzi che ci sono stati in questi contest voglio evitare problemi e quindi ho messo qualche piccolo accorgimento in più per quanto riguarda eh, i requisiti del contest. Quindi andiamo a vedere quali sono i requisiti. Allora, il primo requisito ragazzi è essere molto attivo sul canale ragazzi dovete essere molto attivi sul canale perché se non sarete attivi sul canale e mi avete lasciato un like a dicembre e un like a giugno anche se verrete estratti non vincerete come il truffaldino che ha fatto l'ultima volta che eh, mi aveva lasciato un like a dicembre e un like a giugno solamente nei due contest quindi automaticamente per me quello non ha vinto perché comunque è una persona che non merita quindi automaticamente ragazzi questi premi dovete meritarli, io ve li regalo però voi li dovete meritare, io do qualcosa a voi e voi date in cambio un qualcosa a me, cioè l'attività sul canale, qualche like se vi va di regalarmelo. e tutto il resto. Il secondo requisito ragazzi è lasciare like e condividere questo video fate girare questo video all'infinito ragazzi dove deve girare come, come una mille dire false oppure come 50 centesimi o un euro falso lo devono vedere tutti più gente lo vede e prima arriviamo a 15.000 e prima eh, andremo ad estrarre i premi quindi andrà bene per voi andrà bene per me insomma andrà bene per tutti ragazzi quindi ehm, come ho già detto più si condivide questo video più si arriva in alto ragazzi il prossimo requisito ragazzi qual è il prossimo requisito voi mi direte ah Maxi ma quanto cazzo stai a far lunga a questo video eh ragazzi c'è uno scopo a tutto c'è uno scopo se io sto facendo questo video lungo a tutto c'è uno scopo passiamo al terzo requisito ragazzi allora tenere il canale pubblico perché dovete tenere il canale pubblico in maniera tale che eh, quando io andrò a fare l'estrazione perché farò un'estrazione in live come è stato nell'ultimo contest perché le estrazioni dei contest a mio avviso ragazzi si fanno in live proprio per, eh, eh, per la vericidi, veridicità della cosa ma se parolone che mi è uscito fuori manco riuscivo a dirlo fra un po' e le estrazioni si fanno in live e quindi farò in live l'estrazione se voi avrete il vostro canale pubblico ok, che io potrò verificare se siete iscritti potrò verificare se avete messo like eh, potrò verificare la vostra attività vincerete, se l'avete privato non vincerete ragazzi è semplicissimo il quarto re requisito ragazzi non creare account fake per partecipare voi dite, come tanto se io lo creo tu come fai a accorgertene? non vi preoccupate ragazzi che io me ne accorgo un account fake è un account fake mm, quindi vi potete inventare quello che vi pare anzi non vi dico neanche come faccio ad accorgermene ad accorgermene scusate perché sennò poi magari prendete le dovute contromisure comunque ve lo dico in anticipo non create account fake per partecipare al contest perché non mi sembra proprio il caso anche perché non è giusto nei confronti di tutti gli altri iscritti e quindi cercate di non farlo il prossimo requisito ragazzi qual è il prossimo requisito? il prossimo requisito è iscriversi al canale perché dovete iscrivervi al canale per partecipare perché se non siete iscritti non vincete quindi andiamo avanti ragazzi qualora venisse a mancare uno solo di questi requisiti eh, non vincerete il contest questo ve lo dico chiaro riascoltate il video quante volte volete per cercare di capire bene tanto comunque eh, le scritte passeranno in sovraimpressione a schermo diciamo. No? come state vedendo c'è anche scritto a schermo quindi l'ultima cosa che vi voglio ricordare c'è ancora un pezzo mancante nel video che ancora non vi ho detto però eh, vi posso dire una cosa, vi darò semplicemente un consiglio, guardate semplicemente il video fino alla fine, io vi saluto qui, a questo punto del video, detto questo ragazzuoli, un saluto a tutti e al prossimo video, ciao a tutti! Let's <laughs> go.